salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video chi vi parla sempre è alessio evangelisti felici di tornare nuovamente con voi bene anche in questo video come il precedente non faremo o non svolgeremo diciamo il video in questo filmato ma questo filmato serve per invitarvi appunto a vedere il video che si trova sotto in descrizione come nel precedente caso ma Prima di proseguire vogliamo attivare la navigazione virtuale perché vi vogliamo spiegare le cose e farvele vedere contemporaneamente. Ecco, ok, allora in questo momento siete con noi, questo lo vogliamo alzare. Allora, eh, di che cosa tratterà il video che andrete a vedere qualora appunto... Vi, vi possa interessare allora noi abbiamo fatto un video scusate se ripetiamo mille volte questo termine video abbiamo fatto un video molti molti insomma alcuni anni fa circa quattro anni fa nel 2014 ma poi siccome questo questo video insomma eh, alla fine ce l'hanno tolto eh, poi ce l'hanno tolto un'altra volta insomma per una serie di motivi allora l'abbiamo messo in locale nel nostro sito allora eh, il, il video parlerà su quello che voi vedete qui voi in questo momento state vedendo quattro lune rosse che sono quattro tetra eclissi lunari e un eclisse solare tutti totali questo è molto importante quindi a cavallo fra il 2014 e il 2015 si sono concretizzati questi eclissi come potete vedere sottostante vi, vi si trova la data e la festività ebraica quindi abbiamo il primo eclisse si è concretizzato proprio durante la festa della Pasqua ebraica non cristiana il secondo eclisse nella festività del Sukkot o Tabernacoli o Capanne eh, sempre festività ebraica e nel 2015 si è concretizzato esattamente lo stesso fenomeno sempre prima Pasqua e poi Sukkot o tabernacoli o capanne sempre le stesse feste questo che si è concretizzato a cavallo fra il 2014 e il 2015 che già di per sé è un fenomeno eccezionale che quattro tetra che quattro eclissi o oh, dei tetraeclissi lunari si concretizzino eh, proprio in concomitanza di festività ebraiche che poi andranno ad essere sempre le stesse sia quelle del 2014 che quelle del 2015 è un evento eccezionale possiamo dire miracoloso. Se a questo vi aggiungiamo che nel mezzo dei quattro eh, eclissi o dei tetraeclissi lunari si è concretizzato un'eclisse solare sempre in una festività ebraica il primo di nissan ricordate eh, esodo capitolo 12 dove viene istituita la pasqua e il primo giorno dell'anno che è questo appunto allora proprio il discorso diventa veramente eh, profetico possiamo dire al 100% anche alla luce di quello che poi si dirà nel video eh, se voi to, andate poi se noi andiamo nel passato possiamo vedere che da quando è stato istituito il cristianesimo di questi fenomeni ve ne sono stati non mi ricordo se 7 u 8. Sono passati molti anni che abbiamo fatto il video e questo è un video improvvisato adesso è eh, sera tardi ho detto fammi fare subito un video eh, improvvisato per invitare gli amici e i fratelli che vogliono appunto vederlo nel passato ci sono stati altri fenomeni identici a questo ovvero che si sono concretizzati dei tetraeclissi in concomitanza di festività ebraiche sempre le stesse sempre Pasqua Succot Pas, Pesach, Sukkot, Pes, Pasqua su Cot, Pasqua a Capanni, Pasqua a Capanni, Pasqua a per sette volte, o addirittura otto, non mi ricordo. Poi vedrete il video e lì vi diciamo tutto. E ogni volta che ci sono stati questi tetra-eclissi, si sono concretizzati dei cambiamenti epocali, uno su tutti: il 1492, la scoperta delle Americhe. Il, diciamo il rinascimento che è di quell'epoca nasce lì a cavallo e la più grande persecuzione contro gli ebrei nel 1492 con Torquemada e Spagna, e anche contro i cristiani, poi ce ne furono altri di questi tetereclissi nel 1967 con la guerra dei sei giorni quando Israele recupera Gerusalemme, quella era una profezia incredibile che noi abbiamo fatto il video intitolato la fine del mondo o il 1948 c'è stato un tetraeclisse di questi quando israele torna nuovamente nella sua terra promessa questo per profezia e così via insomma il video il video è veramente molto interessante se siete eh, se insomma se vi fa piacere eh, potete eh, vederlo eh, con estrema tranquillità e... Come fare per vedere il video? Allora, quando voi andate sotto in descrizione, come il video precedente, cliccate sul link che vi abbiamo incollato. Una volta che voi cliccate lì, questo link vi catapulterà nel presente sito, che è il nostro sito www.casaceleste.org e capitate in questa pagina qua. Eccola qua. In pratica ci troviamo in questa pagina che si chiama Video Nuovi quindi facciamo finta che voi se voi siete qui in questa terza pagina il nostro credo allora voi non dovete fare altro che scendere scendere scendere e, e cliccare qui su video nuovi eccolo qua quando voi cliccate qua su video nuovi vi trovate due video per il momento poi magari ce ne metteremo degli altri il primo era il precedente che vi invitammo a vedere nel video appunto precedente che è questo qua e sotto questo video No? che voi per esempio mo io adesso eccolo qua lo faccio partire cliccate qui per fare il full screen vedete, e va a tutto va bene prendete ESC e ri... è ritornato uguale e insomma adesso lo fermiamo voi scendete qua sotto ecco questo è il video, Tetra eclissi lunari in concomitanza con festività ebraiche e bibliche formano il 666 e provocano cambiamenti epocali. Torno un attimino al desktop locale, perché formano il 666, perché? Perché tra questo e questo eclisse sono passati sei mesi, quindi il primo 6, tra questo e questo eclisse sono passati altri sei mesi il secondo 6, tra questo e quest'altro eclisse sono passati altri sei mesi il terzo 6, quindi 666. Guardate quante coincidenze ci stanno. Incredibile. Il tutto, scusate, sarà documentato con le slide che noi le siamo andate a prendere nella NASA dove la NASA ci fa vedere che quel giorno c'è stato un'eclisse, appunto, lunare totale. Quindi è un, come dire, è un lavoro vera veramente, come diciamo a Roma, coi controfiocchi. Si dice, si dice, alcuni dicono che fu John Higgs ad avere scoperto questa serie di eclissi nella storia, per il suo libro che scrisse, eccetera, eccetera, eccetera, non è così, lui non scoprì proprio un bel niente, fu un altro pastore che lo scoprì, che si mise scrupolosamente a uh, investigare nel sito nella NASA e tutto quanto, fece un capolavoro, un cervellone, e fu questo pastore qui che io adesso proprio a memoria non mi ricordo il suo nome, anche perché è un video altamente improvvisato. Torniamo nel sito, quindi voi andate qua, cliccate qui o cliccate qui, inizierà il video e poi potete cliccare qui per farlo full screen più grande lavorando con il pc se poi lavorate con il tablet con iphone il link non si apre noi lì non vi possiamo aiutare in questo momento è inutile che noi ci clicchiamo infatti se ci clicco non succede nulla perché il video sta caricando e come sanno quelli che ci seguono noi purtroppo ci abbiamo, non ci abbiamo la 100 mega quindi 8 900 kilobyte in hubloat e una decina in don che in don Loha vanno benissimo magari averceli in hubloat caricherebbe con un'ora invece così dobbiamo aspettare ore quindi eh, quindi se voi eh, quando eh, andrete qui eh, vi, a voi vi funzionerà e e quindi la pagina è questa il link è sta sotto insomma potete tranquillamente andare and, andare qui e vedervi il video come si dice in santa pace se vi fa piacere se vi interessa ok queste sono le lune e vogliamo chiudere la navigazione virtuale chiudi chiudi chiudi ok benissimo allora e niente, questa è stata, come dire, la presentazione, questo è stato l'invito è un tema molto importante perché comunque ci troviamo a un passo che la Chiesa venga rapita e inizi quello che si conosce nella parola di Dio, il giorno del Signore, l'ira di Dio o la grande tribolazione. La Chiesa non passerà per questo giorno, perché sarà tolta. E questi, tutte queste cose poi sono state profetizzate da Gioele, che dice prima, dice prima che venga il giorno del Signore, cioè il giorno della grande tribolazione, il tempo della grande tribolazione, prima il sole diventerà nero, eclisse solare, e la luna diventerà rossa, eclisse eh, lunare. E ecli quando c'è un'eclisse solare, Lunare come quello che ci sarà adesso mi pare il 31 del mese in corso siamo a febbraio adesso oggi è 24 febbraio eh, del 2018 che ci sarà un, un mega eclisse lunare che a sua volta sarà anche una luna blu. E che sarà una festività ebraica, non mi ricordo se è la festività degli alberi, perché, l, perché voi sapete che gli ebrei hanno quattro capodanni, quattro Rosh, Roshana, e, um, ne ha, hanno quattro. Uno di questi è appunto uh, la festività delle, um, degli alberi, dovrebbe essere questo 31, se è quella la festività che eh, ricorre appunto questo 31 se non fosse così correggetemi perché è tutto improvvisato in questo video e, e quindi stiamo Gio, Gioele lo dice prima prima quando è morto il Signore Gesù c'è stato un'eclisse solare cioè queste sono cose descritte nella parola di Dio sto guardando l'altro computer che sta caricando eh, il appunto il video che vi stiamo presentando a voi ancora ma comunque insomma quando è pronto è pronto e insomma documentiamoci informiamoci leggiamo la parola di dio preghiamo crediamo in dio cerchiamo il signore cerchiamo la sua faccia cerchiamo la santificazione cerchiamo la pace eh, senza la quale nessuno vedrà il signore gloria a dio siamo grandemente combattuti, attaccati, eccetera, eccetera, eccetera, ma andiamo avanti. Eh? Chi è stato chiamato non può riguardare indietro, è scritto nell'Evangelo di Gesù Cristo, ma bando alle charle, questo vuole essere una presentazione. Grazie per averci seguito fin qui, con voi è stato sempre Alessio Evangelisti e se il Signore vorrà ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom!